Il primo novembre 1897, seduti su una panchina di corso Re Umberto a Torino, un gruppo di studenti del liceo d'Azeglio decide di fondare una società sportiva con lo scopo di giocare a calcio. Nasce così la leggenda dello sport club Juventus.